Detto che Jimmy si prepara vi faccio una breve intro a questo video. Questo sarà un video molto tecnico funzionale dedicato a chi vorrebbe o a chi gli piacerebbe fare un viaggio come quello che abbiamo fatto io e Jimmy quest'estate. Noi siamo stati tre giorni a Lisbona, cinque giorni a Lagos e tre giorni a Siviglia per un totale di 13 giorni, giorni di viaggio inclusi. Quindi questo video sarà molto tecnico sui vari spostamenti, le cose da visitare, cosa mangiare, dove mangiare, qualunque altra cosa. Il video dove vi parlo di come ci siamo gestiti con il cibo, di come mi sono gestita con il cibo, che cambiamenti ho avuto, i miei pensieri, insomma un video tipico da me sarà il prossimo, a meno che non divida questo in due parti e quindi spero che questo video vi piaccia, spero che vi sia utile e spero davvero che terminate questo video con il desiderio di partire per questo viaggio perché noi ci siamo trovati davvero bene ed è stato un viaggio fantastico che ci rimarrà nel cuore quindi adesso aspetto Jimmy e iniziamo allora, Jimmy si è preparato, tutto bello, pinto e lindo e quindi possiamo iniziare. Ah, mi hai già scottuto? Sì. Allora, siamo partiti da Pisa, Pisa Aeroporto con l'amatissimo Pisa Mover. Ottimo, fantastico, è una navetta bus che va dalla stazione centrale di Pisa all'aeroporto direttamente in soli 5 minuti, quindi fantastico. Prezzo del biglietto 2,80 euro. 70. 2,70 euro. 2 ,70. Quindi raggiunto eh, l'aeroporto di Pisa, siamo partiti con Ryanair e siamo arrivati a Lisbona, viaggio giurato due ore e mezza, tre ore non lo so, dormi tutto il tempo. Arrivati all'aeroporto di Lisbona, ci siamo fermati all'info point e abbiamo preso le Lisbona card, che Jimmy ha amato, quindi vi spiegherà adesso cosa. Allora, brevemente, la Lisbona card è, è la classica card che si trova viaggiando nelle città nelle città d'europa eh, l'ho trovata a valencia l'ho trovata a barcellona in tanti altri posti ma era inutile era solo un costo economico mentre lisbona è comodissima perché hai tutta la metro Gratuita metro, tram, i tram bus. i bus i tram non sono da sottovalutare perché costano un fottio lisbona è fatta a piani a dislivelli quindi per scendere o per salire chi vuole evitare le scale può prendere questi tram che sono tipo funivie tipo che ti portano da un piano a un altro, diciamo. Per farti fare questa salita e discesa, Dove. se fai il biglietto per di Dove. due minuti, sì. se fai il biglietto a bordo, costa 3,70 euro. Quindi per un viaggio di due minuti è davvero così. La Lisbeth è, costa, è costata 16 euro. Allora, noi l'abbiamo fatta per 48 ore ed è costata 16 euro al giorno, quindi 32 euro mentre se si fa di 24 ore 19 euro quindi conviene e si attiva nel momento in cui si passa per la prima volta quindi noi l'abbiamo comprata in aeroporto ma l'abbiamo attivata dal giorno dopo perché facevamo due giorni interi quindi l'abbiamo sfruttata al massimo quindi per andare e Bravissima. raggiungere l'appartamento abbiamo preso la metro e ci siamo comprati i biglietti Metro 1,50 euro Vabbè, non mi ricordo bene. Poco, insomma. no, non tantissimo. Fatevi insomma. aiutare le macchinette perché è un po' complicato mm, prendere sì. il biglietto. Anche in inglese, quindi questo vi fa capire. La Silvia era in difficoltà già mm. con la lingua inglese. Quindi siamo arrivati in appartamento che è stato trovato da Jimmy su Airbnb. Airbnb. Benvenuti nel nostro mondo. Cioè, che spettacolo è questa casa, ragazzi? Che spettacolo è? No, vabbè. Chi l'ha trovata? Bravo, Jimmy. <ride> Vai, andiamo. Andiamo a esplorare la città. No, Voglio vedere a vedere il letto comunque. Madre. E abbiamo anche il giardino. Vi faccio vedere il fuori. Qui ci sono delle scalette. Qui è un po' una rimessa. Qui un tavolino per mangiare. E siccome qui in quest'altra casa non c'è nessuno. Abbiamo anche la possibilità di andare da questa parte dove c'è un altro tavolino in mezzo al bosco. Spettacolo. Arrivati a Lisbona, ah. abbiamo sistemato... Ah, tutto. Mm? Abbiamo visto la casa, siamo andati a fare un po' di spesa e ora, ore 8.40, stiamo andando a cena. Stiamo andando in questo ristorante che oggi ci si siamo un po' uccisi guardando le foto perché fa dei piatti pazzeschi qui i piatti tipici sono principalmente pesce alla griglia e verdure patatine fritte comunque verdure lesse e quindi per il glutine non so, non sono molto sicura lo scopriremo so solo che non abbiamo voglia di cucinare vogliamo andare a mangiare fuori anche perché qui dovrebbe costare davvero tanto poco e essere davvero delizioso e una cosa caratteristica che ho già capito di Portogallo è Tutto, sto ben di un supero. Cioè, qualsiasi cosa in sughero, dalle scarpe alle pantofole. posso so se dice ciabatte, agli zaini. Quello zainetto è bellino. Dimmi, ti vorrei informare che <intendente> abbiamo ah, questa memory card per tutto il viaggio. Allora, aspetta. Aspetta, allora, tieni io non la uso più no amore no no è meglio andiamo è meglio. a cena andiamo a cena. arrivati ehm, siamo andati da il vecchio Eurico o oh, Eurico o oh, Eurico eh, trovato a Silvia questo giro ottimo perché anche questo in era... realtà mi è stato consigliato da qualcuno di voi quindi. Qualcuno di voi grazie mille a bestia <ride> Quando arrivate lì preparatevi perché se non avete prenotato prima eh, Ci sarà una fila davvero lunghissima E bisogna anche fare un po' di pressione sulle persone a tavola Perché se no non ci sia La solita pressione mai. psicologica Silvia Jimmy Alla grande <ride> E Invece allora hanno tanti piatti sia pesce che carne E noi abbiamo solo per pesce però la carne sembrava ottima sembrava ottima sì, è vero ma insomma avevamo voglia di pesce abbiamo preso delle seppie con della verdura e un po di patate ste patate come piatto principale te cosa hai preso il salmone due piatti di salmone. due piatti sì tizino non lo dite troppo a voce alta due piatti di salmone anche questi con delle verdure ma verdure tristissime perché a lisbona ci sono ci Verdure sono... lesse, cioè sì, poi... broccoli, lessi, ma si vede che sono anche surgelati e non freschi, quindi... Io come primo piatto invece non potevo che non prendere il baccalà. che è un e... piatto tipico portoghese, giusto ed Bacchaleo. era davvero enorme, buonissimo al prezzo modico di 8 euro, ogni piatto lì è 8 euro quindi la cena ci è costata relativamente poco per quello che abbiamo mangiato perché poi c'è sono anche vino, acqua e coperto, vino della casa 3 euro a bottiglia, vabbè, meglio non... Sapere Però, cose. vabbè, insomma... Mi pagato 38 euro. Potevo andare a cena così eh? di pesce alla griglia, perfetto. Davvero... ottimo. Ma dove ti ho portato? Eh. eh, mi sa che ho preso un bel posticino, sai? Bene. Se sopravvivo stanotte. Sopravviva tutto. Eh Jimmy. No, no, aspetta, guarda. Eh sì, tanto. Ecco bacalau! Sì, forse male bacalau. Ho mangiato oh, più patate fritte stasera. No, mi sa so Jimmy che ti sei. <ride> Io mangio patate per un'altra settimana ora. Basta! ma ne è ancora un pochino fame. E non ti portano un salmone, bensì due. Come per dire smettila. Tu bacalao sei obbligato a mangiare le patate? Eh? No, obbligato no, perché tutta la sera mangio mangio patate. <ride> oh, sì, no. ore perfetto Lisbona l'abbiamo visitata in due giornate intere, nella prima giornata ci siamo tenuti sulla parte sinistra di Lisbona Sì, eh? sì. a destra, scusi posso correggere certo. allora non diciamo non è proprio la parte a sinistra è la parte a sud che dà sul fiume tago lì eh, ci passa il 15 hai detto giusto il tram 15 e ci sono diverse attrazioni più o meno carine di tutti i tipi da musei a mercati e poi appunto alla fine di questo percorso c'è la torre di belem che è il simbolo più importante di lisbona e su quello c'è niente da dire però Bello, ma tratti non bellissimo. Qui. Oh Dio, tutte queste scale. Obligato. Jimmy, sei stanco? Siamo morti. Io no, ho fame. Dai, andiamo a mangiare. Perché è molto peggio. Allora, abbiamo visto la torre di Belém, <ride> Bel -air. siamo ancora qui, abbiamo fatto un'ora e mezza, due ore di fila, non merita ragazzi, non la fate, eh, il panorama non è niente di particolare, no. Torre di Belém, bocciata. Andate su Google, immagini, torre Belém, perfetto. Tornando indietro, a quel punto ci siamo fermati al MAT, AIM AAT. Museo, arte, architettura Museo, arte, architettura e tecnologia Le so tutte, cioè più preparato io di te <ride> È tuo Quindi quanto è stato figo Ci siamo divertiti sinceramente con la giornata iniziata con la Torre di Belém Che poi ci siamo stati tutta la mattina Sotto il sole Quindi erano più o meno le tre Mi sembrava aver un po' sprecato la giornata Mentre il museo me l'ha proprio fatta risalire come si dice Quindi è stato molto bello Un muro distrutto Guarda che belle queste vetrate! Questo è uno spettacolo! con in realtà un treno che si prende lì davanti al museo e ci siamo fermati al mercato time out che è una specie di mercato, mercato... san lorenzo di firenze sì. mercato vecchio via. che avete visto anche nei miei video di quando sono stata a firenze e con tutti i localini i ristorantini tipici dove jimmy ha assaggiato tutto quell'altro io ho guardato tutto quell'altro perché di senza glutine neanche l'ombra ovviamente come sempre Immaginatevi le scene, avere un avvoltoio dietro che ti guarda mentre tu mangi gli stuzzini, ti senti in colpa perché lei non può mangiare niente. Un avvoltoio, un avvoltoio. Hashtag avvoltoio. Giorno di visita 2, stiamo uscendo per andare al Due Monumenti nel Bairro Alto e poi al castello. Ore 10, let's go. Dilla. Cosa? Non lo so, di che cosa. Ore 10? Let's go. Let's go! La giornata numero 2 l'abbiamo dedicata al centro. Siamo saliti con il tram 28, sempre da Piazza Rossio, che è dove lì vicino avevamo la casa, e siamo andati a vedere il Palazzo del Governo da fuori, è carino, interessante, ma bello, ma non... Bellissimo, cioè... Eh, da fuori si vede Niente di trascendentale E poi siamo saliti alla Basilica da Estrella Non c'è da la pelle via andarla a vedere mm. E poi siamo andati a vedere la Basilica da Estrella Anche quella Bella ma non Bellissima quindi <ride> Questo buo, buo, nella buo, buo, zona buo, buo, sì, sì, Secondo me hai sbagliato no, no, ti... Da Estrella attenzione azzeccato. Questo nella mattina Poi nel pomeriggio o oh, verso l'ora di pranzo Insomma c'eravamo prato il pranzo Siamo scesi o oh, e poi risaliti al castello da Jorge. Il castello è raggiungibile sempre da Piazza Rossio, sia col tram 25 oppure, perché quello è sempre pieno di turisti, con degli ascensori che si trovano in determinati punti della città ed è molto vicino a Piazza Rossio. I turisti non li conoscono, li usano i locali, quindi sono liberi e si raggiunge il castello in due minuti. Ed essendo l'ascensore all'interno di un supermercato ne abbiamo approfittato per fare un giro. Dove abbiamo visto un bellissimo banco del pesce, quindi una volta terminato eh, di visitare il castello siamo scesi e ci siamo fermati Abbiamo fatto un po' di spesa prendendo gamberi, un pesce che ci hanno consigliato Sconosciuto, anche... sì è vero, è sconosciuto anche, infatti avevamo paura che ci avessero fregato totalmente, invece no, era buono e poi, ovviamente, due baffe di salmone. Come poteva mancare il salmone a Lisbona? Non poteva mancare. E poi siamo riusciti per andare a vedere la zona della La che era la zona che volevo vedere io. Volevo, io volevo fare il giro con il 28, con il tram, quello particolare. Solo che il 28 è sempre pieno, anche Fine... alle 7 e 20 di sera ci cioè, avevano eh. infatti consigliato di andare o la mattina prestissimo o la sera tardi però comunque con la luce quindi le 6 e le 7 ma anche a quell'ora strapieno tantissima fila alle fermate dei bus quindi abbiamo preferito prendere il 12 che fa più o meno lo stesso giro siamo scesi su al belvedere e poi piano piano ci siamo fatti qualche foto lì con il panorama e siamo scesi attraverso la zona della La Fama ehi! Hey abbiamo visitato la la fama e dopo eh, alla fine ci siamo andati a gustare il, il tramonto sul eh, lungo il fiume in piazza del Comerchio. commercio Questo è stato il nostro giro, diciamo che Lisbona si può visitare in due giorni, è fattibilissimo, ovviamente puoi dedicarci più tempo. Noi la sera la dedicavamo ad andare nel bairro alto e ce la camminavamo tutta, infatti sono tornata con delle gambe disastrate, eravamo morti. La cucina portoghese è principalmente pesce alla piastra o alla griglia con verdure lesse o patatine fritte o al cartoccio, sono patate. Quindi è essenzialmente senza glutine e um, con piatti tipici come il baccalà, che Jimmy ha gustato, in diverse salse e forme, come il baccalà fritto, ti ricordi la polpettina fritta? Buonissimo. Oppure il baccalà filetto e dolci come le pastelle, de nata, che sono tipiche portoghesi. Vi chiederete mm. come mi sono organizzata questi tre giorni qui a Lisbona per il glutine e in realtà non mi sono neanche organizzata è che qui fanno molto alla griglia, come vedete qui c'è una griglia che per qui è persino fuori dal ristorante quindi possibilità di contaminazione è davvero limitata a zero quindi io mi sono fidata di posti del genere dove mi facevano tutta la griglia il pane portato separatamente e non sono stata male quindi per fortuna ho superato questi tre giorni Silvia, sì, se si rimane qui e mi si impuzzo il canone e si vuole andare via Jimmy in questo momento ovviamente sta mangiando sta mangiando il bacalao codfish fritto bacalao fritto tipo non lo so comunque stiamo adesso alla farm e c'è un altro viaggio e adesso torniamo a casa perché ci aspetta la nostra deliziosa cena base di pesce